In questo video ti spiego come calcolare il minimo comune multiplo tra numeri alti usando il metodo della scomposizione. Se hai due numeri come 15.435 e 825, utilizzando la tavola dei numeri scomposti, puoi scrivere il 15.435 come uguale a 3 alla seconda per 5 per 7 alla terza, mentre 825 uguale a 3 per 5 alla seconda per 11. Bene, come fai a calcolare il minimo comune multiplo tra questi numeri? La prima cosa da fare è incolonnarli in modo tale da evidenziare i fattori comuni e i fattori non comuni. Prendo poi i fattori comuni con il massimo esponente. In questo caso prenderò tra 3 alla seconda e 3, prendo il 3 alla seconda. Poi tra il 5 e il 5 alla seconda prendo 5 alla seconda. Poi prendo il 7 alla terza, fattore non comune, e infine prendo il secondo fattore non comune, l'11. Bene, hai trovato il minimo comune multiplo tra 15.435 e 825. Il minimo comune multiplo sarà uguale a 3 alla seconda per 5 alla seconda per 7 alla terza per 11, ovvero 848.925. Bene, ora che hai il minimo comune multiplo di 15.435, sai che 848.925 è divisibile sia per 15.435 che per 825. Bene, se è divisibile, cerchiamo di calcolare il quoziente, che mi aspetto essere un numero intero. Quanto fa 848.925 diviso 15.435? Per calcolarlo utilizza i numeri scomposti. Prendi il minimo comune multiplo scomposto e il numero del divisore 15.435 scomposto e li metti in colonnati. In questo modo. A questo punto elimini i fattori comuni con lo stesso esponente prendi poi i fattori comuni 5 alla 2 meno 1 sottra gli esponenti e 11 che avanza. A questo punto 5 per 11 uguale a 55 55 è il quoziente di 800 848.925 diviso 15.435. Quindi hai svolto la divisione utilizzando i numeri scomposti. Puoi controllare con la calcolatrice e ottieni 848.925 diviso 15.435 uguale 55 bene ora prova tu adesso che hai scoperto il trucco calcola utilizzando i numeri scomposti quanto fa 848.925 diviso 825 buon lavoro